Vengo dal Mali, sono arrivato in Italia nel 2015, mi sono laureato in economia dell'ambiente a eh, livello magistrale e per quello motivo sono qua eh, per parlare del, dell'impatto del cambiamento climatico sul lago Chad. Il lago Chad dagli anni 60 a oggi è cambiato dal da 90% della sua area inondata e quello è dovuto a parecchi eh, fattori c'è il fattore climatico che influenza la piovosità che è uno, uno dei motori che alimenta il lago Chad quindi se non piove tanto vuol dire che l'acqua eh, non entra nel lago e rispetto anche alla profondità del lago per, perché quel lago è particolare è vero che è condivisa tra quattro paesi ma ha una profondità solo di, di set, tra 7 a 10 metri di profondità quindi quello che spiega un pochino al momento in cui la pressione è alta intorno al lago e quello influisce anche, anche sulla sua capacità di poter resistere al, alla variazione climatica la questione antropica è molto fondamentale perché um, il lago è sfruttato in tre categorie principali di attività che è la pesca, l'allevamento e l'agricoltura. Quindi queste attività richiedono soltanto l'acqua. La pesca si svolge rispetto alle risorse etiche ma per quanto riguarda l'allevamento e l'agricoltura bisogna proprio di assorbire l'acqua quindi ciò ehm, si diventa un problema quando eh, la domanda è alta rispetto all'acqua eh, attraverso l'irrigazione attraverso eh, ehm, da eh, il bestiame devono devono bere l'acqua devono anche avere dei spazi inondati per poter nutrirsi quindi eh, negli anni 70 è stata una grande siccità nel, nel Sahel, quindi tutte le popolazioni dei paesi che sono stati eh, toccati dal, da, questo, da questa siccità, che svolgevano le stesse attività eh, che quelle che svolgeva nel lago Chad, si sono immigrati verso il lago, quindi ha aumentato la popolazione e ciò vuol dire anche che la domanda eh, del, delle risorse naturali è, è stata aumentata quindi questo ha avuto un grande impatto sulla eh, diminuzione del, del bacino del lago. La prima conseguenza è la riduzione dei servizi ecosistemici del lago e queste popolazioni eh, si nutrivano attraverso queste risorse e il cambiamento ha diminuito di tanto, eh, dicendo prima, eh, l'aria inondata si è diminuita dal 90%, vuol dire che eh, praticamente c'è qualcosa di insignificato e questo ha, avuto anche, ha aumentato la povertà, la povertà delle popolazioni che, eh, spera, che sperano su questo lago e questa povertà li ha reso vulnerabili e questa vulnerabilità li ha spinto a pensare ad altre alternativi come possono vivere e ciò oggi è un gran problema nel Sahel perché è attraverso quello che è nato o che si è alimentato il gruppo terrorista Boko Haram perché sapendo che queste popolazioni sono fragili, non hanno i mezzi di sossistenza eh, e si è, si è approfittato di questa situazione per eh, far aderire i giovani disperati eh, nel loro, nel loro, nella loro linea eh, di, di combattimento, di eh, terrorismo e che è esagerato e prendendo tutta l'area Sahel.